Thank you. Ceccarini e insegno scienza politica. L'oggetto di questa lezione è il consumo, il consumo e il suo intreccio con la sostenibilità. Per affrontare la tematica prenderemo in esame i seguenti cinque punti. Anzitutto cercheremo di incorniciare la questione del consumo all'interno del discorso più ampio della sostenibilità e il significato che questo assume nella visione e nella prospettiva di ordine politologico. L'altra questione che vorremmo affrontare è eh, le forme alternative di consumo nella cornice dell'iperconsumo che è il momento attuale e lo sviluppo del consumo nella fase eh, della postmodernità. Un terzo aspetto che verrà affrontato è l'incontro tra domanda e offerta perché questo tipo di azione si sviluppa all'interno del mercato. Daremo i numeri, nel senso buono del termine, ovvero delle misure a questo fenomeno per arrivare a delle conclusioni con due consigli di lettura. Primo aspetto, il consumo nel tempo si è eh, trasformato da oggetto di critica è diventato uno strumento di critica, cioè uno strumento per fare presente nel dibattito pubblico, alla società e politica, ai governanti, alla società eh, globale, per far presente una serie di preoccupazioni di cui i cittadini sono interpreti e vivono in prima persona. Questa trasformazione, questa metamorfosi, eh, del, questa metamorfosi della, eh, del consumo, si è sviluppato negli anni, lungo i decenni. E il consumo da oggetto di critica, come ostentazione, dello status sociale, quindi criticato da eh, parte di, eh, della sociologia eh, critica, è diventato oggi strumento di critica nelle mani dei cittadini, di cittadini attivi che attraverso questa modalità, questa pratica, vogliono trasmettere un proprio punto di vista, una propria critica politica a chi governa, alla società politica e alla società civile nel suo eh, senso più eh, la centralità del consumo ha messo d'accordo, ed è un aspetto quindi una costante, autori, studiosi, osservatori e della società moderna e della società postmoderna che ne ha ridefinito eh, i contorni. Lo sviluppo della, dei grandi magazzini nel corso dell'Ottocento e della grande distribuzione che ha preparato lo sviluppo della produzione di massa e soprattutto della società del consumo di massa attraverso il meccanismo di produzione eh, fordista e tailorista ha lasciato oggi spazio all'iperconsumo, all'iperconsumatore. Noi oggi ci muoviamo in questa situazione. Cornice, ma all'interno di questa cornice si sviluppano anche forme alternative che vogliono riportare una serie di valori, una, la dimensione etica, vogliono riportare una serie di significati all'interno di questa eh, azione. Il processo di globalizzazione ha reso la, il perimetro del consumo molto più ampio, un perimetro senza confini, è la società globale del consumo mondo, ma all'interno di questa eh, cornice vi è una diversa interpretazione del consumo da parte dei eh, cittadini, a quale, as, i quali associano eh, significati etici, offrono e sviluppano un diverso sguardo nei confronti della delle questioni collettive di interesse pubblico che stanno dietro il consumo e dietro la produzione. Il cittadino oggi mette in moto un meccanismo di natura riflessiva, il consumatore riflessivo che nel momento in cui acquista guarda anche alle implicazioni eh, sociali, a ciò che sta dietro questo tipo di eh, azione. E attraverso questa pratica quotidiana, individuale, vuole trasmettere un significato anche di natura eh, politica a chi ha eh, il compito di eh, governare e di regolare queste eh, dinamiche. Quello che è interessante è sottolineare l'aspetto che il consumo alternativo, responsabile, sostenibile, si inserisce tuttavia all'interno di una situazione di iperconsumo. Eh, Ma il consumerismo politico, nella dinamica della postmodernità, eh, Trova sue arene attraverso le quali eh, dare eh, concretezza a questi orientamenti, a questi valori, a queste nuove sensibilità. Sono le cosiddette arene sub-politiche che eh, lasciano spazio e offrono spazio a chi eh, vuole, eh, attraverso queste scelte individuali, trasmettere anche significati di interesse collettivo. Il supermercato, le botteghe del mondo, sono sicuramente ambiti, spazi in cui Esempi interessanti in cui questi eh, orientamenti, queste sensibilità prendono piede e si sviluppano all'interno della modernità, anzi della postmodernità, attraverso forme di partecipazione individualizzata che si distaccano da quelle azioni più di tipo istituzionalizzato, legate ai grandi intermediari della politica, ai grandi attori della politica e della politica. E queste azioni intrecciano lo stile di vita quotidiano, intrecciano la dimensione personale. Si fanno lifestyle politics in un contesto in cui anche le identità tipiche della condizione postmoderna diventano multiple, frammentate in una società sempre eh, più liquida. Le botteghe del mondo rappresentano in questa cornice dei nodi di una rete molto più ampia, di un ambito di movimento, un'area di movimento come sono state definite, che possono trasmettere una serie di valori, sensibilità e significati, attraverso azioni di natura individuale e alla base azioni di natura economica, perché di acquisto si parla attraverso queste azioni. Le forme del consumerismo politico di fatto sono riconducibili a tre diversi tipi. Vi è un consumerismo politico di tipo positivo, che significa scegliere, che significa sanzionare positivamente un prodotto, un produttore, quindi sceglierlo, valorizzarlo, ed è quell'azione che viene considerata e definita «bycotting», quindi acquistare in maniera consapevole, acquistare in maniera eh, critica per premiare una determinata condotta di eh, produzione, di una determinata modalità di stare sul mercato, ma anche eh, tutto ciò che sta dietro la produzione, quindi il rispetto del lavoro, dei lavoratori, il rispetto dei eh, diritti e quindi anche dell'ambiente. Eh, ma vi è anche una forma di consumerismo cosiddetto negativo, perché eh, offre eh, sanzioni invece di natura negativa, punisce, e quindi, ed è il boicottaggio. Quindi determinati prodotti o determinati produttori non vengono scelti, sempre sulla base delle stesse ragioni, cioè di ordine ecologico, di ordine etico, di ordine eh, sociale, di ordine eh, ambientale. Ma vi è anche una terza importantissima dimensione del consumerismo politico che è quella di natura discorsiva. La questione della comunicazione, la questione che era nata negli anni 60 con il culture jamming, ma che oggi la possiamo rivedere attraverso i meme, cioè una serie di parodie che vogliono eh, mettere, ehm, vogliono criticare determinate condotte di determinate multinazionali, di determinati eh, produttori, anche, anche locali di servizi e non solo di, eh, di prodotti, li vogliono criticare attraverso parodie che vogliono andare a minare la reputazione, l'immagine pubblica e la logica del naming and and the shaming. Tutto questo avviene nella cornice del mercato, dove si sviluppano appunto strategie, azioni. Il mercato è il luogo di incontro della domanda e dell'offerta. La domanda dei cittadini e l'offerta delle imprese. Che cosa avviene nel mercato oggi? Quale strategie, quali azioni hanno preso eh, piede e si sono irrobustite eh, negli anni? Beh, I cittadini dal basso attraverso le loro scelte di consumo, responsabile, consapevole, Critico, ma anche attraverso tutta una serie di azioni, di eh, rilevazione degli orientamenti, come i sondaggi di opinione, come le ricerche eh, di mercato, come la partecipazione a campagne di boicottaggio, campagne di ehm, azioni eh, a favore di determinate eh, attività. Ecco, mettono in evidenza dal basso una sensibilità che sta sviluppandosi, che sta allargandosi, che sta radicandosi soprattutto anche nelle nuove generazioni. Si sono socializzati in un contesto molto eh, diverso dal passato e, e mostrano una sensibilità più forte verso temi di natura ambientale, dei diritti e, e di rispetto della diversità. Dall'altro lato abbiamo le imprese, le imprese che sono particolarmente attente anche per ragioni di business a queste dinamiche, anche attraverso azioni di greenwashing ovviamente, ma le imprese tendono tendenzialmente tendono a... Eh, prestare attenzione a questa nuova sensibilità perché si può anche tradurre in termini appunto, di, eh, di fatturato di reddito e di, e di ricchezza ma prestare attenzione vuol dire anche andare incontro a questa domanda che sale eh, dal basso e allora c'è eh, un'attenzione alla produzione, un'attenzione alla certificazione un'attenzione ai rapporti di eh, responsabilità eh, sociale che molte imprese appunto, producono e certificano eh, pubblicamente per mettere in evidenza questo aspetto. La comunicazione è al centro di questa, di questa dinamica e nascono sempre più osservatori, azioni, come la pubblicità eh, civile, ma anche con comunicazione di imprese che tende a sottolineare questa sensibilità eh, delle imprese nei confronti di questioni di natura eh, collettiva e dal significato eh, pubblico. E Allora passiamo a dare alcuni numeri, alcuni numeri che sostengono questi aspetti che sono stati appena eh, citati. Perché nel mercato, nell'offerta dei prodotti e dei servizi, ma anche nella scelta dei prodotti e dei servizi da parte dei cittadini, non si eh, scambiano solo eh, prodotti, non si scambiano solo merci, ma si scambiano anche nei significati e anche l'occasione per trasmettere valori. Questo avviene nella società postmoderna forse più che in allora andiamo a vedere alcuni orientamenti, andiamo a vedere anche alcuni comportamenti, alcune misure di orientamento, alcune misure rispetto ai comportamenti messi in atto in questo caso dai cittadini italiani grazie a diverse eh, ricerche demoscopiche. Questo prima slide mostra i risultati dell'osservatorio sul Civic Brands, curato da Ipsos, che mette in evidenza come vi sia una domanda di un linguaggio diverso, sempre più inclusivo, che rispetti i valori delle diversità personali e sociali, che abbia una, la comunicazione, che è un elemento fondamentale, che lega il consumatore al produttore e viceversa. Ecco, verso questa azione viene richiesta vi è un'aspettativa forte di eh, contenuti che siano appunto sostenibili nel senso più lato del termine. Ma allo stesso tempo vi è anche una richiesta di coerenza tra ciò che si dice e ciò che si fa, ciò che l'azienda, ciò che l'impresa, ciò che la multinazionale comunica e ciò che la multinazionale, l'azienda, l'impresa, il produttore, fa effettivamente. C'è una richiesta di azioni coerenti, guardate queste percentuali, 83%, 82%, 68%, la grande maggioranza dei cittadini è eh, domanda alle imprese di preservare, di tutelare, di garantire la qualità del lavoro dei dipendenti, di, di intervenire nella, nella comunità attraverso una serie di azioni a livello sociale, culturale, ambientale, di rispetto della comunità nel senso ampio del termine, e, ma anche e soprattutto di prendere posizioni sulle questioni che sono molto sentite da gran parte dei cittadini come i diritti i civili, la, la, la, la differenza, la parità di genere e il razzismo, e tutta una serie di valori che stanno dietro a questo questa etichetta de, dei diritti eh, civili. Brand e aziende eh, vengono oggi sollecitate dai cittadini che ripongono grandi aspettativi di cambiamento e del modo in cui le aziende poi si rapportano al contesto e al mondo in cui eh, operano e chiedono di prestare attenzione a elementi che non sono strettamente economici o solo legati al prodotto, ma anche all'ambiente e al contesto in cui eh, si inseriscono. Questo si, si eh, come dire, riflette che cosa? Eh, una Aspetto molto, molto chiaro. Il, il riflesso eh, che viene ehm, registrato da questi eh, sondaggi demoscopici eh, mette in evidenza come vi sia un'idea eh, di una politica debole che non sa... Eh, più eh, mobilitare eh, la cittadinanza e di conseguenza eh, i partiti, i, i grandi attori della mediazione politica la rappresentanza entra in crisi sotto questo eh, profilo e eh, lo sguardo dei cittadini si orienta verso il contributo che possono dare le aziende a questa eh, finalità, ma al di là delle, eh, degli atteggiamenti al di là degli orientamenti è interessante dare uno sguardo anche ai comportamenti, il 43% sono cittadini che hanno smesso di acquistare prodotti o servizi proprio in senso per criticare perché delusi del comportamento messo in atto invece eh, su altri fronti da quelle aziende che offrivano eh, questi prodotti. E questo evidentemente è anche un campanello d'allarme, una forma eh, come dire, da parte dei cittadini di entrare nella dinamica e nello economica e nello stimolare poi la produzione. E del, dei prodotti e, e dei servizi. servizi. Questo dato comparativo tra il 2004 e il 2021 fa riferimento ad una recente indagine proposta dal DESP e mette in evidenza come le diverse forme di eh, consumo critico, di consumo responsabile siano cresciute nel tempo, guardate sia il boycotting che il boicotting, che il commercio che è solidale che acquisti che eh, il cui guadagno serviva a eh, finanziare una buona causa sono fortemente incrementati nell'arco di 15-16 eh, anni questo ci dà l'idea di come eh, si stia sviluppando un impegno forte a livello sociale eh, che, ha, eh, che pone una una grande attenzione alla, al consumo e ai riflessi che questo può avere poi sulla società nel suo, eh, nel suo complesso. E quel che è interessante sottolineare è come queste forme alternative di consumo si inseriscono nella cornice dell'iperconsumo, quindi di un consumo estremizzato rispetto addirittura alla società dei consumi, che assume forme differenti più granulari, ma comunque tra di loro connesse perché siamo nella società postmoderna in cui la partecipazione è individualizzata in cui molta pratica collettiva e eh, di tipo dell'attivismo civile è molto individualizzato, personalizzato, ma eh, allo stesso tempo collegato attraverso anche ad esempio alla comunicazione che viene sviluppata dai eh, social media, ai cui siamo eh, tutti più o meno connessi in maniera eh, continua attraverso i, i vari device. Quindi si forma eh, sempre più il profilo eh, di un consumatore che sceglie e non solo eh, acquista e consuma, ma che pone eh, una dimensione, come dire, riflessiva dietro, dietro la sua eh, scelta, che esprime una domanda di responsabilità attraverso queste scelte, ma anche richiede responsabilità alle aziende eh, che vengono poi eh, premiate o che vengono boicottate attraverso appunto le scelte eh, di consumo. La, alla base vi è l'idea che questo tipo di eh, azione possa eh, rimodellare il mercato, è una piccola azione individuale che ha una sua concretezza e, e denota anche un'attenzione a capire, a informarsi cosa c'è dietro la produzione di determinati eh, prodotti e determinate pratiche eh, di mercato. Negli anni eh, si sono sviluppate prassi, si sono sviluppati attori, si sono sviluppate una serie di azioni, ma anche si sono rafforzate una serie di sensibilità che hanno a che fare appunto con la sostenibilità. Le parole chiave riportate in questa, in questa slide sono solo alcune di quelle che intrecciano il mosaico della sostenibilità e del consumo, e del consumo politico e, e che lasciano e intendere come si stia sviluppando un orientamento fondamentale. Eh, fortemente eh, intrecciato eh, verso la tematica della sostenibilità eh, a, a livello sociale. Per saperne di più sulla questione alcuni consigli di lettura. Due testi, uno di livello internazionale più di tipo eh, teorico sulle, sulle trasformazioni del consumo e, e l'avvento, diciamo così, lo sviluppo del consumerismo politico da un lato e dall'altro una ricerca sul contesto italiano per capire come già eh, nel tempo questa sensibilità aveva preso eh, piede negli orientamenti dei cittadini in maniera invisibile, carsica, ma sicuramente comunque è consistente.